Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video Oggi è un video un po' random Diciamo un video abbastanza chiacchiericcio In cui parlo di Di un argomento, di una questione che si è sollevata Che ho letto un tweet E mi è venuto in mente di volerci fare un video Perché più volte ne ho sentito parlare Non solo riferito a me Ma riferito anche a altri youtuber O altri utenti E allora ho deciso di dire la mia al riguardo Allora, il tweet in questione E tra l'altro comunque niente contro quest'utente assolutamente no, eh. è solo però volevo fare una puntualizzazione, diciamo così, ok, il tweet in questione è questo mi hanno scritto praticamente Sebastiano Serafini non si nota che commenta sotto i video degli altri youtubers per marketing, no no figurati se l'ha notato nessuno io ho risposto a questo tweet dicendo io commento sotto i canali che mi stanno simpatici, conosco o seguo e neanche tanto spesso, recentemente eh, ho ne ho fatto uno sotto Play Inside, ma 96, Ilenia Zodiaco Marco Togni L'occhio vigile Se vuoi fare speculazione non è il caso Perché questo è uno dei motivi per cui ho smesso di fare commenti sotto i video di eh, Sol Mafia E devo dire che questo è una cosa che un po' mi dà fastidio Perché comunque io seguo vari youtuber E ancora prima di aprire il canale Io già commentavo Perché come creator Se tipo un mio amico eh, o con, ma anche qualcuno che non conosco Però magari qualcuno ha un bel contenuto Non mi dispiace commentarlo Scusa perché no Poi è ovvio che facendo anche YouTube Adesso mi sono reso conto, cioè non me ne ero neanche accorta, la verità. Però è spesso il mio commento quando lo faccio va eh, proprio in top perché molta gente mette like. E questo non lo so, cioè non, non credo che alla fine questo ti porti chissà quanti iscritti. Perché, cioè, la gente che mi conosce che mi mette like. Già presumo che sia già iscritta al mio canale. E la gente che mi, non mi conosce, non, non credo che ci sia tanta gente che. Che anche se vedi la mia immagine profilo e l'ha scritta Sebastiano Serafini in Giappone. E cavolo, ne sai che anch'io sono uno youtuber. Quindi alla fine non credo che che commentare sotto i video di youtuber che non abbiamo un audience simile o comunque che mi conoscono mi faccia crescere il canale per esempio commentare sotto un video di Soul Mafia sicuramente mi fa aumentare il canale per molti motivi perché innanzitutto sono stato nel suo canale più volte sul mio canale ho molti video con Soul Mafia e quindi molto spesso eh, tante persone eh, già magari che conoscono Marco e magari seguono di riflesso anche il mio tralasciando poi il fatto che io non sono assolutamente diverso Divertente quanto lui, quindi, cioè, ne perdete a seguire me se vi piace quell'umorismo lì perché io faccio pur, tutt'altro. Purtroppo, non faccio battute e cadere le braccia. E vi assicuro che da quando ho iniziato YouTube mi sono reso conto che io pensavo di essere una persona divertente. Bene, adesso ho capito che perlomeno so comporre delle belle canzoni <ride> perché, proprio, divertente. No, posso essere piacevole, però, sì, una lettura poco impegnativa, direi che, ma dipende. I video con Lilletta sono già più impegnativi, però, di solito. Sono così quattro chiacchiere tra amici Niente di più niente di meno E niente quindi ho deciso di fare questo video dicendo Che secondo me eh, per esempio Se ci fossero altri youtuber sia più grandi Che più piccoli di me e commentano sotto Il mio canale perché spesso se tipo C'hai io comunque ho un'applicazione Attaccata al mio youtube quindi mi fa Vedere quanti iscritti hai quindi anche se hai Tipo 800 iscritti Ma anche meno lo noto E, e allora ti rispondo spesso Se c'è qualche youtuber che commenta Sotto il mio video vado anche a vedermi un un po' di cosa tratta il loro canale e se hanno un contenuto carino comunque lo scrivo, è eh, un bel contenuto sul canale perché comunque alla fine se sei uno youtuber giovane ti fa piacere che la gente ti anche se io ho un canale molto piccolo perché quanto ci abbiamo? 23.000 iscritti comunque eh, cioè se qualcuno comunque mi dà un po' quella piccola spinta non tanto per fare iscritti ma proprio motivazionale Quindi io se vedo qualche youtuberino piccolo Ma anche non, cioè, mi piace comunque cercare di spronare a fare di più O comunque dare un po' di energia positiva perché non c'è niente di male Anche perché ci sono tanti youtuber che pensano che, non lo so, che ci sia un numero limitato di utenti E che se guardo il tuo canale non guardo quello di un altro Forse posso capire questo ragionamento con gli youtuber eh, italiani che vivono in Italia perché magari ehm, vivendo in Italia e portando ehm, dei contenuti molto simili e quindi la gente ne vede un numero limitato ma io penso che per esempio il mio canale o quello di, di molta gente che seguo sono abbastanza unici quindi non c'è. Cioè, per esempio se uno guarda dei video di Stefano Piffer che sono bellissimi può vedersi anche i miei sono contenuti talmente diversi che non è che se uno guarda il mio non guarda al suo viceversa, cioè tipo preferi... puoi preferire vederti il mio canale puoi preferire vedere il suo, però non è che ce ne sia uno migliore o uno peggiore, sono cose completamente diverse. Se invece vai a prendere dei gamers che giocano allo stesso gioco, è ovvio che applaudendo, tra l'altro i gamer solitamente applaudono tutti i giorni. Ovviamente eh, finisci per guardarne uno, perché alla fine parlano dello stesso gioco, puoi vedertene una, due, tre reazioni allo stesso gioco, ma a un certo punto poi ti annoi, quindi forse in quel caso tra gamer posso capire che ci sia questa competi ma io nei canali in cui commento sono canali che hanno veramente nulla a che fare col mio quindi sinceramente no, non è che mi gioverebbe cioè non credo che alla gente che segue questi canali possa interessarsi cioè si interesserebbe al mio perché sono canali troppo diversi quindi ho deciso di, di dire adesso i canali che seguo che comunque cambiano spesso magari in questo periodo seguo dei canali in altri periodi seguo altri canali però comunque in generale quelli di quest'ultimo periodo che seguo e vi do delle motivazioni perché li seguo, vi dico i video che mi sono piaciuti e perché li ho seguiti, allora vabbè innanzitutto inizio con i miei due canali italiani preferiti che sono Lilletta Eli che la seguo e lei lo sa da molto prima che iniziasse il mio canale in italiano, già mi vedevo le sue recensioni dei cartoni, i suoi cartoni animati in tre minuti, sono dei video molto corti, molto carini, molto ben spiegati, lei parla in italiano Molto migliore del mio Quindi uso sempre lei Per fare le narrazioni dei video Quelli un po' culturali E poi il secondo è quello di Stefano Piffer Che anche lui fa dei video molto simili Però eh, comunque vedi Loro si gestiscono bene Perché se tipo Lilletta parla di un certo anime Poi Stefano Piffer non tratterà quello Ma ne farà un altro Perché sono anche tra amici tra loro E mm, sono non solo una coppia Però sono tutti e due Due youtuber fantastici che io adoro E hanno secondo me eh, Anche pochi iscritti per la qualità di video che portano E per veramente Sono veramente divertenti Cioè mamma mia Sognerei di poter usare un gergo così erudito Per poter fare i video Perché io parlo sì cinque lingue Però purtroppo l'italiano Anche perché i libri li leggo per lo più in inglese Quindi molte parole in italiano Non, non ho Cioè io ho vissuto più all'estero che in Italia Quindi per quanto il mio italiano Penso che sia buono Potrebbe essere migliore E secondo me vedere i loro video mi aiuta Poi un altro youtuber che altri youtuber che seguo sono i player inside che loro li ho seguiti eh, per la prima volta vedendo, ho visto, perché io da quando ho lasciato il mondo dell'intrattenimento ma è già da un po' comunque, perché è già da febbraio che ho lasciato l'agenzia in cui ero che era breakers, poi c'è stato un periodo in cui stavo per entrare in un'altra ma alla fine non ci sono più entrato, però ho avuto molto più tempo perché dovevo aspettare che cosa succedeva con questa nuova agenzia ho iniziato a seguire i play inside e, e devo dire che il primo video che ho visto loro è stato quello Praticamente che hanno fatto la reazione A un video di Tomb Raider 2 Hanno rifatto praticamente il primo livello Un... un mega fan, è stato eccezionale ha riprodotto il livello della grande muraglia e loro l'hanno fatto la reaction poi mi sono stati simpaticissimi entrambi e li ho seguiti per tantissimo tempo ho visto un botto di video sui bug dei videogiochi i falsi miti dei videogiochi veramente tantissimi ne ho visti parlano ogni tanto di videogiochi che non conosco quindi alcuni li ho saltati poi i loro videogiochi preferiti sono stato contentissimo di vedere Green Fandango che so che è un gioco che tutti mi dite che è molto famoso ma eh, quando lo giocavo io nessuno dei miei amici lo conosceva sarà che io vivevo tra le Malghe, però eh, a me, quando sento gente che ama Green Fandango, proprio non lo so, mi sale qualcosa. Dico sì, anch'io adoro quel gioco. E, e sono simpaticissimi. Quindi li ho seguiti per molto tempo, mi sono visto molti video loro negli ultimi due o tre mesi. Anche cose che non mi interessano particolarmente perché mi stanno simpatici loro, come quello dei, che fanno le reazioni ai giochi, che i bug dei giochi fanno veramente ridere tantissimo. E me li sono visti qua tutti in aereo, sono proprio morto dalle risate. E non... Non li ho mai commentati Finché non ho visto che hanno fatto un video in cui citavano Vivi Giappone Davide come amico, anche lui è andato a vedere anche sui canali E lì praticamente mi bevevano la Coca Cola e parlavano di questo Vivi Giappone Ho detto vabbè allora forse sono anche degli interessati del Giappone Allora ho detto vabbè scusa ho fatto un commento sotto un loro video Dicendo guardate vi seguo da un po' siete fantastici Però così ma giusto per da creator a creator Anche se loro sono un canale enorme E mi piaceva dire che comunque boh, mi piace moltissimo quello che fate E continuare a farlo non era un'operazione di marketing Era solamente un dire la mia e Perché comunque cioè seguendoli da tanto ho Capito? Come c'è gente che non fa il creator Però se io seguo qualcuno da un po' di tempo Voglio dire stai facendo un ottimo lavoro Mi piacciono i tuoi video Cioè è una cosa che mi viene da voler dire Non so se adesso mi devo fare un canale a parte Che non hai iscritti per, di, per poter commentare questa gente Però mi sembra assurdo E vabbè Poi dopo altri canali che seguo Che però non mi hanno mai cagato Purtroppo pur commentandoli spessissimo Sono... Ilenia Zodiaco, lei è Veramente, proprio Fantastica, lei fa questa rubrica Io guardo principalmente la rubrica Libri di Melma, e devo dire che lei fa Questi video che durano tipo un'ora e mezza Due ore, e sono bellissimi Proprio, mi diverto tantissimo e... e non lo so, è proprio Mi piacciono, di solito me li vedo proprio Per intero, devo dire che Spesso non guardo sempre lo schermo Però ascolto, anche se lei è molto bella Però più che altro ascolto, lei è un'altra Youtuber che seguo, mi piace molto e non so se è unica nel suo genere Ma c'è anche un altro ragazzo che li fa eh, Adesso non mi viene il nome però anche lui è Molto bravo Poi un altro, un altro canale che seguo è L'Occhio Vigile Questo è un canale che segue e questo in effetti è un canale che potrebbe sembrare Ma perché Sebastiano segue un canale come L'Occhio Vigile? È perché questo me l'hanno chiesto anche Perché in effetti è un canale un pochino Perché io non, non è che seguo molto Queste mode dei flame Cosa mi piace del suo canale è che io Non essendo su Youtube Italia da molto tempo Perché io vi dico la verità Prima che mi aprissero il canale i mates io non sapevo neanche che fossero né i mates né Fabij quindi proprio avevo proprio quindi figurati se conoscevo tutta questa lista che vi ho fatto adesso io che conoscevo prima di fare youtube di youtuber italiani erano solamente Lilletta e Stefano Piffer quindi tutti questi nuovi youtuber li ho conosciuti dopo di loro magari perché avendo il canale italiano adesso aprendolo mi escono video in italiano prima io seguivo solo youtuber inglesi quindi Recelen June che sono miei amici Aki Dires che anche mia che mi ha scritto proprio prima, di Anime Man che sono, è venuto anche a trovarmi nella mia città natale, viene anche il prossimo anno quindi questa gente è molto grossa, da milioni e milioni di iscritti, cioè milioni e passa di iscritti però non, non cioè, mh, è un po' strano diciamo, non ho mai non, loro non, ho, non credo di aver mai commentato, però mi sono sempre visto i loro video, anche Sharla scusate, però non ho sempre visto i loro video di, con piacere anzi, magari mi è capitato di commentare qualche video, per esempio ho commentato il video di The Anime Man quando ha parlato praticamente di un esperienza bruttissima che hanno avuto con una compagnia low cost americana e gli ho scritto cavolo peggio di quando siamo andati io, lei, io, lui io, de Anime mene e Aki in Spagna eh, con Ryanair e quel lui però non è che ha pensato operazione di marketing, mi ha messo il, il commento in evidenza e poi mi ha mandato un messaggio ma eh, non lo so, infatti devo dire che queste teorie sono nate tutte eh, dall'Italia da quando ho aperto il canale italiano, prima non ho mai avuto questo problema, quindi perché seguo l'occhio vigile? Perché mi piace molto perché vabbè, tanto parla molto bene e mi sembra abbastanza simpatica E soprattutto lei in pochissimo tempo Mi riassume mesi e mesi di Incazzature che ci sono state Di liti, di, di situazioni che ci sono state Su Youtube, quindi per me è fantastico Grazie a lei, capito in poco tempo In 20 minuti so chi sono e poi decido Se mi possono piacere o meno Poi, ma eh, tra l'altro poi la gente pensa che io Commento solo gli Youtuber grossi Appunto per questa cosa, questo non è affatto vero Anzi, io tra l'altro per esempio eh, Non lo so, ho commentato il video di uno che ha fatto la reaction al video di, di Marco Togni che mangia la banana si mangia la banana anche lui adesso non mi ricordo il nome è uno russo e praticamente io quel video quando l'ho visto che ho fatto la reaction prima cosa gli ho scritto un messaggio a Messenger su, su Marco Togni e ho detto oh guarda sto video e poi lui gli ha commentato sotto quindi io cioè Cerco anche di, di interagire Non è che, cioè, faccio il commento Per, poi, che, che, non è che Ce ne guadagnerei sopra in quel caso Stessa cosa, anche quando hanno fatto eh, Un altro video, infatti io ogni volta io, Devo dire che qua tutti i video che vedo Li commento anche, a parte Quelli dei Play Insider, perché di loro me ne vedo Proprio tanti, di solito la gente di cui Vedo i video li commento anche, infatti Troverete sempre commenti miei sotto i video Di Lilletta, sotto i video di Stefano Piffer, perché mi piace commentare Gli unici che non commento, adesso non commento se vedo magari dei video di Soul Mafia Quelli non li commento perché vabbè Insomma non l'ho spiegato prima O magari per esempio quando anche L'Occhio Vigile stesso ha fatto il video su Marco Togni Gliel'ho passato a Marco Togni Poi c'erano gente che rea... cioè, Ma non lo so mi, mi piace Marco Togni devo dire che è un canale che è molto Molto strutturato benissimo E per il target che ha va fortissimo Non è un canale che, che seguo particolarmente Se non per i video di viaggi che li fa benissimo Mentre i video che fa più per fare un grande audience, quelli sono video che mm, Mi piacciono Cioè no, se, se capitano Li guardo, però non è che lo devo assolutamente Vedere, capito? Però li guardo Perché comunque, vabbè, Marco Togni innanzitutto siamo amici e poi vabbè Mi va di, di, di, di, di, come si dice Support, di quindi di Perché no, scusa, se gli guardo il video Comunque per quanto lui fa milioni di visite Comunque è sempre una visita in più E comunque un like in più che gli metto Quindi non, non, non ci trovo niente di male In ciò, se per esempio Marco Togni commenta Sotto un mio sono giusto contento Ma a proposito parlando di, di youtuber più piccoli Perché per esempio commentando sul mio canale Io ho conosciuto un sacco di youtuber Per esempio ho conosciuto Ho conosciuto The Slaps Che è un cui ho fatto il video ieri E se non avessero commentato sotto il mio video Loro hanno fatto da poco adesso gli 8000 iscritti Li ho conosciuti Siamo andati a cena Ieri abbiamo fatto il video insieme E sono stato contentissimo E mi ha fatto veramente piacere vedere gente Che comunque su, sulla mia piccola community con i miei piccoli, con i miei pochi utenti sono riuscito comunque a unire gente che si interessano ai miei video e che vogliono collaborare con me quindi io non, non ci trovo niente di male farò forse molti meno commenti da adesso in poi o se li devo fare non li farò mai appena esce il video ma eh, magari un giorno o due ah scusate non ho nominato Violetta Rox. che lei forse è una delle youtuber più divertenti no lei assolutamente sì, mi ha fatto divertire lei è una che non ho mai commentato se non quando ha fatto il video su Yahoo uke seme e quello l'ho commentato perché è un argomento di cui abbiamo parlato anch'io e lilletta allora mi sembrava il caso di dire Sì, cavolo hai pronunciato bene tutte le parole in giapponese e il video l'ha fatto proprio bene perché infatti noi nel video di lilletta se non vi siete visti il video sull'uke seme ve lo lascio qui le classiche linee guida permettono di riconoscere un personaggio uke grazie al suo aspetto fisico è basso infantile solitamente distratto seme più alto e forte ed lineamenti più decisi generalmente più mascolino se chiesti ma come mai queste fuggioni Joshi, che sono le, le ragazze a cui piacciono i hoyoi, hanno questa fantasia così grande, ma non si immaginano relazioni etero, ma relazioni omosessuali tra i protagonisti. Why? Find logic, come direbbe la Zodiaco. E la bellissima Violetta Rox ha proprio detto è per questo motivo. E quindi mi ha fatto piacere, nel senso che lei, da fu Joshi, ci ha risposto. Lei, ho visto un sacco di video. Ho visto quelle dell'invidia del pene, no, non mi ricordo se sarà l'invidia del pene, ma comunque su luce cioè, Poi ho visto un sacco di video, ma non lo so perché lei praticamente la cosa bella di Violetta Rox è che anche se parla di una cosa che non te ne frega niente Fa talmente ridere che lo guardi lo stesso Lei può parlare anche, può, ti può vendere questa maglietta Un product placement, ma se lo fa lei va bene lo stesso Anche una pubblicità fa ridere, quindi è fantastica Un'altra che è così, che però ho scoperto da pochissimo, Però me ne aveva già parlato anche di questa Soul Mafia È Lilli Meraviglia, lei non la conoscevo E a parte che però ti basta vedere un video e già la conosci Perché è veramente un personaggio proprio buca lo schermo Ho visto la sua occasione canzone osceno e mi ha fatto troppo ridere, cioè io faccio: ma che cavolo, ma cosa ci faccio su questa piattaforma rispetto a gente del genere che fa proprio morire dal ridere. Ci sono talmente tante persone che dovrei nominare che questo video non finisce più. Anche Shanti, per esempio, che lei me l'ha fatto conoscere mazzalatte. Vedete, anche lei l'ho conosciuta. Scusate se salto da un argomento all'altro, ma la mia testa funziona così. Io chi mi conosce sa che sono un pochino. In eh, riesco a fare tante cose molto velocemente. Ma se mi devo sedere e fare un video da solo. No, comunque Shanti è un'altra che ho conosciuto Perché ha fatto proprio un commento Sotto un video, non sul mio canale Ma sul canale di Serena Mazzalatte Abbiamo fatto il video assieme, ha commentato Sotto, ho detto, ah oh, che bella immagine profilo Sono andata a vedere chi era e mi, so mi sono Subito appassionata al suo canale Infatti a lei ho commentato un paio di video E mi sembra super simpatica Ancora non ho avuto occasione di incontrarla Ma eh, sono sicuro che con Mazzalatte Prima o poi ci incontreremo Altri canali che ho commentato eh, Ho commentato il signor Franz, perché vabbè l'ho visto anche oggi Ci conosciamo cioè, ci conosciamo, È molto simpatico fare i video bellissimi Non vedo perché non commentarli Ma probabilmente ci saranno altre gente Che adesso non ricordo che ho commentato Ma ehm, ci sono anche un sacco di, di, di, di persone di, di utenti più piccoli che ho commentato Che anche loro purtroppo Cioè mh, magari so chi sono Perché magari sono iscritto E se mi viene fuori l'immagine profilo li conosco, Però non mi ricordo il, il nome utente Non vorrei sbagliare Vabbè comunque avete capito di che cosa stessi parlando Avete capito perché commento e perché secondo me Commentare non è una cosa negativa Anzi aiuta a integrarti Comunque questa community Adesso che ho capito che c'è Ci sono comunque queste possibili malilingue Gente che pensa male Ho deciso che ci sono dei canali che non commenterò più Quelli che ho sempre sempre commentato Che comunque sono molto simili al mio canale Sono dei miei amici Continuerò a commentarli se mi va Quindi Letta Eli troverete ancora i miei commenti Come lei li fa a me nel senso Ma a me è normale non capisco Continuerò a farli a Stefano Piffer sicuramente Gli altri magari posso, posso evitare Perché non, magari eh, sia sì, amici Li continuerò a fare A gente che magari non mi conosce non, Magari non li farò più Un altro canale che seguo eh, Cioè non è che lo seguo Questo ammetto che non lo seguo Sono iscritto Sono anche iscritto al suo Instagram Mi avete mandato tutto lo screenshot Tra l'altro dicendo che gnocca di bambù Follettina Creation Allora io Follettina Creation Non ho visto tutto lo sviluppo ultimo Perché c'è stato un sacco di polemiche Però io ho visto soltanto Penso un paio di video su e quello là del tutorial del caffè che vi giuro mi ha fatto morire da ridere L'ho fatto vedere anche ai miei amici giapponesi È bellissimo, mi sono visto i suoi video cara, ok, e poi mi sono visto i suoi video, il suo video, quello non sono sporca, che è quello che mi ha consigliato YouTube e non lo so, io la trovo molto tenera, so che magari tanti dicono che è, che è tutta finzione non lo so, eh. sinceramente non, non sono qua per dirvi, non sono uno psicologo, ma nessuno che, che vede il suo canale, anche avendo visto qualsiasi frame, non può dire se lei è veramente questo genio del male che si è inventata questo personaggio per spillare soldi, io sinceramente non mi sembra, anzi mi sembra Una donna molto normale oh, Mi sembra una che, cioè Non lo so, a me fa tenerezza, però mi dico non, non, non seguo il suo canale Avrò fatto, un, avrò fatto due o tre commenti Sotto quello sporco, ma perché mi dava fastidio Che la gente la criticasse solo per l'aspetto fisico Poi non so eh, tutto l'andazzo E cosa è successo, perché ho visto Talmente tanti video su Follettina Che non, non, ne, ho, non ne ho più aperti né suoi Né di, degli altri, però vedo che sta andando Bene, quindi non, non vedo Cioè, non è, non è il mio il mio genere, però quello che fa lo fa bene e, e c'ha un che di potenziale evidentemente se fa tutte queste visite, vabbè altri canali che vi consiglio che magari non commento spesso sono il Giappone a quattro mani che sono dei miei amici e loro guardate che io faccio telefonate con loro di 40 minuti anche di più con Sabrina, quindi cioè magari vedete il commentino lì, però dietro c'è anche un'amicizia, il canale per esempio di un italiano in Giappone, è eh, il mio amico Sasori, lui è il mio più grande amico italiano in Giappone e lui... Facciamo anche con lui telefonate lunghissime. E anche con Mary faccio delle telefonate veramente veramente lunghe. Mary di, di Wild That Earth. Questi sono tre canali che secondo me meriterebbero di avere un po' più di iscritti. E aggiungo allora anche Fanco: anche se vabbè, dipende Fanco Italia. Dipende anche loro. Sono, sono altra gente che mi è venuta. Sì, mi sembra che hanno commentato. Non so se sì, loro a me mi pare. E poi mi sono interessato al loro canale. Anche c'è una ragazza che canta le cover in italiano. Vabbè, a parte Cobato, che è una mia amica che, però anche lei mi ha commentato adesso non mi viene. Il nome purtroppo Vabbè se me lo ricordo ve lo metto qui che mi sta molto simpatica E un altro canale che meriterebbe Molte più iscritte Poi c'è Henry's Corner Questo è un canale che mi hanno consigliato e mi sono iscritto Ancora non ho visto nessun video però mm, Adesso se ne applauderà di nuovi Ne vedrò Canali che mi sono disiscritto no, no di solito se mi iscrivo difficilmente mi disiscrivo e Poi un altro canale Anche prossima fermata a Giappone Che è anche una ragazza molto carina Abbiamo fatto un video insieme che ancora non è uscito Purtroppo anche mi sta molto simpatica e un altro canale è Serena Maccialatte, anche con lei facciamo belle belle telefonate, è una ragazza fantastica Serena Maccialatte è una ragazza con cui non l'avevo mai conosciuta, anche se ci conoscevamo da, cioè, di nome da molti anni, ci siamo incontrati un po' di volte Ma quando è venuta qua in Giappone abbiamo avuto l'opportunità finalmente di parlarci e stare insieme per un po' l Ho scoperto che è una ragazza veramente carina e, e siamo veramente diventati più amici, siamo sulla stessa linea su molte cose E Infatti sono contentissimo di averla adesso come amica, Serena Maccialatte Andatevi a scrivere anche al suo canale eh. Poi un ultimo vorrei concludere con Bangaka96 Che ho commentato sotto il suo video Quello che ha detto che torna a fare i video Anche con lui cioè magari ho fatto qualche commento sotto i suoi video Però io quel video che lui diceva che comunque è stato male eccetera eccetera Io subito poi sono andato anche a scriverli in privato Perché io se vedo che comunque è un argomento così forte Magari non sempre commento però sicuramente ti si scrivo in privato Per vedere se è tutto ok Quindi cioè su Youtube nascono anche tante amicizie E però poi altri si perdono per, per stupidaggine Perché ci sono queste male lingue. Secondo me è un peccato Perché ci sarebbe tanto potenziale Se si riuscisse a andare oltre questa, Queste male lingue, Secondo me eh, sarebbe una, una community Molto più pacifica. Forse è perché per molti youtube è un lavoro E forse è quello che è un pochino Non lo so vabbè ragazzi Scrivetemi la vostra opinione scrivetemi se secondo voi non dovrei più commentare Sotto i video dei miei amici O di gente che mi sta simpatico Di YouTube che mi piacciono, scrivete se di questa lista di youtuber ci sono youtuber che vi piacciono youtuber che non vi piacciono ma no, scrivetemi solo quelli che vi piacciono perché questo canale non voglio che sia che parli male di nessuno se, se c'è qualcuno che mi sta sul cavolo sul cazzo, come è nel mio altro canale seguite anche il mio canale di Sebastiano Serafina Cazzo non li nomino, sì infatti <ride> vabbè, spero che questo video chiacchiericcio vi sia piaciuto, ditemi se volete altri video così proprio rando un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video grazie sempre per vedere i miei video vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafinini nei maggiori digital store E se vi va seguitelo anche su Instagram posta un sacco di cose interessanti